Zombie apocalypse Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Nuovo video. di barba, finché E niente, adesso facciamo un bel caffè e ci troviamo compagnia. Benedite, io spero di sì. E sono usato allora come. ma quale non avevano una storia. è questo sì. arriva in pesci ed è un po' come un passaporto finalmente valido che sbarcare nella terra dei sogni per, per realizzare un progetto. È bene, mi sera, molto... E bene. 10 anni proprio come connessi interna. terra. No, no, no, no. No, no, quest'anno finalmente tornare a se stessi no. delle opportunità posso dire che se prendo che ormai abbiamo finito il giro e i 12 no, sono persona, per non caso. si è sentito Vabbè, Barbala, Barbala, dobbiamo pensare ognuno a sé forse sì, la pandemia ci ha portato a preoccuparci tanto sì. degli altri e mi sembra che tutti e a tutti i segni e detto ma non pensate a voi e allora abbiamo nel nostro regolamento di di oggi parliamo di un fenomeno di consumo che la legge chiama non chiudono l'accezione di costume usanza sono quelle legaliere a pre-uso elevato che non sono usanza sociale e sono esempio le mance al ristorante che un regalo, una cena, un pranzo pagato in occasione di una ricorrenza di un anniversario un compleanno una festività e non sono considerate Esempio, sì, sì, sì tranquillo. Sì, sì, allora, Giulia, sì. grazie Marco, abbiamo sentito le parole di Alice ed effettivamente questo meta no, è pensionato un fenomeno molto importante, così è detto mobile genitoriale. Si sente molto questo termine, sì. soprattutto in ambito lavorativo, ma è usato sì. anche in ambito sociale. E sono tutti i sì. quei comportamenti veterati e comportativamente volti a denigrare l'altro genitore, molte volte in sede di separazione di ozio e che molte volte però si usano i minori e si si e Quindi attenzione a fare questi comportamenti perché la cassazione ha giudicato che ha detto che si può essere condannati sia in sede di questo punto nel questo è il mio. questa è il mio. Grazie per caffè. Questo è il mio. Ovviamente non mi riprendono e prendono il caffè perché mi non mi, mi sembra cosa, Però per adesso poi. Ti la telecamera questo per essere sinceri. Che per, per fare in modo che non si pede a prendere il caffè perché ho sentito dire tra l'altro che prendere il caffè mentre sto bevendo non è il massimo è come... Vabbè, non, non bevendo, lo so infatti ci di non farlo più perché è, non interessa nessuno che prenda il caffè e niente, cosa vi racconto? Eh, vi racconto che nel frattempo eh, finalmente sto riuscendo a fare altri video come questo Naturalmente sono entrambe le famiglie si trovano insieme a loro. Ma nel momento in cui il figlio si trova a questa situazione, che a essere una scelta sbagliata, perché contribuisce al peggioramento della salute del figlio e della no, famiglia stessa. No, no. allora, la nostra Giulia ha una bella famiglia, è bieli, ma viene una famiglia, Tha famiglia di religiosa... separati, no? I tuoi genitori sono separati. Esatto Barbara, i miei genitori sono separati e soprattutto me della mia famiglia pugliese, quindi so, che cosa, so molto bene cosa significano i matrimoni in Puglia o comunque in generale nel sud. E qualche giorno fa ci sono proprio questa sì. comparazione tra matrimoni a nord e matrimoni a sud, vero? Puglia e esatto, Beni Romagna, perché c'è Romagna e Puglia, è la mia famiglia. E effettivamente confermo che le famose che si danno ai matrimoni giù sono più corposte rispetto a quelle dei matrimoni che si tengono in Italia. Yeah, quindi tu quando ti sposerai andrai in Puglia? ma come era andare in Puglia? <ride> <ride> Andiamo allora. intanto alla bilancia. Se noi ricordiamo che la è in causa a Carlo, chiede la restituzione dei 560 euro a tutti i quattro governi perché Carlo non è andato al matrimonio. Quindi, oh. Laura, vediamo e niente, studio, studio un studio come ci sono l abrile, l abrile. Sì. Carlo, io al posto suo sarei andato comunque al matrimonio, a parte la mamma e lei, per lavorare con la Rosa, rimane a casa. Secondo me, lei adora Pierosa. Ma io non sto proprio bruciando molto bene. Non ho sbagliato, non ho Non so, ho una vaga sensazione, forse da come vestita anche. Sì, sono sempre stata una scusa. Comunque, una scusa abbastanza in sì. Io, comunque, se posso dire, trovo assurdo che lei, Carla, non sia andata a forzarli questi incontri. Perché se poi si arriva che tutti quanti si odiano, che si fanno queste tavolette, io ho Ammetto che i genitori non sono mai andati molto d'accordo, e i rispettivi compagni mogli, eccetera. Quindi, ho sempre fatto datari divisi, compleanni uh. divisi. Oh, non so quanto sia attiva la dorata ok devo ancora partire per me è una cosa, facciamo cosa facciamo facciamo facciamo facciamo facciamo così, facciamo così triste così tragica mi pare si sono qui regali magari doppie e niente ragazzi miei eh, ho trovato un modo dove di metterli però dovrei accendere questo perché non si vede un cavolo quindi vabbè okay adesso vediamo un po' se mi riesce quindi a sistemare il tutto ok queste unghie lunghe non è che ci capisco molto bene come fare ok e bene sì ragazze allora ehm, dio mio sto per rompere tutto allora ehm, ho appena mangiato ho appena preso il caffè ho preso tutto eh, non ho mangiato molto perché oggi devo dire la verità non ho molta fame però compenso se ho riuscito a prendere un caffè prima di pranzo ho mangiato appena due papassini che è sbagliatissimo un pasticciale fuori pasto però che se ne frega io finché voglio finché come si dire come dice un detto non so se è sbagliato a me non so se è un detto pentato a me ma non penso finché Finché siamo vivi è, meno, è meglio sfogarci col cibo, ma non è così perché uno deve mangiare anche bene e vivere in modo sano, ma molto sano, fare molta attività sportiva, e per tanta acqua e bla bla bla bla bla, però è <ride> niente. Quindi non lo so, ragazze, penso che sia eh, una cosa molto civica e. Una cosa molto scontata, soprattutto per me che muovo poco, però vabbè, non ho una vita molto sedentaria. A volte esco fuori di Palau, e a volte no. Comunque, vabbè, niente. E voi cosa fate di bello eh, quando siete in casa? Non siete molto sedentari? Almeno spero quelle che, che mi seguite e quelle che a volte non mi seguono. Non lo so, io non è che le vedo tutte quelle che mi seguono, però. Boh, boh. E niente quindi alla fin fine eh, sto riuscendo a fare questi video con la telecamera non frontale perché ho visto che con la frontale mi ha problemi di visione aspettate che voglio vedere se sta registrando si sta registrando oddio intanto mi prende un lapsus che sembra che non sta registrando Sì. Si. si che sta registrando ok sono detto così forse sì allora non so cosa sto riuscendo a fare fino adesso però se, ripeto sto registrando con la telecamera non frontale ma eh, quella mh, posteriore sperando che voi mi riusciate a vedere bene perché è la prima che sto provando a registrare quella, mh, appunto con quella posteriore però non so cosa si veda Bene, cosa si vede male? Quindi, boh, vabbè. I prossimi video, appunto, saranno sempre registrati con quella posteriore. Vediamo un po' perché non lo so. Non mi vedo quindi, non, non so cosa, cosa posso, cosa insomma, cosa sto facendo. Quindi, speriamo bene. Lo vedrò nell'editing del video. Già, e niente. E oggi è andata così. Ho registrato sto video mentre prendevo il caffè. Io ho messo sul mobile del do, di, do, dove ci sono tutte le tazzine di tutte le cose e vabbè e niente tra l'altro mi ha preso questa azienda. qua un'altra azienda, voi direte sì come se non ci fossero domani del 2023 vedete il 2023 bellissima presa presora buffetti pagata 6 euro e 90 vedete c'è scritto qua 6 euro e 90 centesimi niente, vabbè, questa la userò come sempre questa qua per YouTube eh, al massimo vi appunto qualche cosa, non mi appunto tutto, ma qualcosa sì voi direte, ma hai detto appena che non fai nulla per YouTube qualcosa la appunto, qualcosa sì che la appunto non del tutto, ma qualcosa sì lo so, devo essere coerente quando faccio queste cose però qualcosa mi sento di appuntarmela tipo, vorrei appuntarmi e come si dice? Vorrei appuntarmi i titoli che voglio scrivere per YouTube. Non so ancora cosa, ma lo farò. Ciao, e nulla, ragazze mie. Bene, a posto così. Per il resto, ragazze, come va con YouTube da voi? Spero, cioè, lo so. E inoltre, è la, stessa, è la stessa identica situazione che c'è da me oltre da voi ok ok un bel niente comunque vabbè. niente ragazzi adesso vi saluto e grazie ancora per avermi visto mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi non so più per parlare però vabbè. ciao ciao ragazzi a presto Zombie apocalypse.